Buongiorno a tutti, buongiorno a te Rossella, mi chiamo Cristiane Rancan e i giorni 30 e 31 gennaio ho avuto l'onore di partecipare al seminario di connessioni angeliche con l'Arcangelo Michele e gli angeli della luce. Questi due giorni di seminario fatto con Rossella e l'Arcangelo Michele sono stati molto importanti per me. Ho avuto l'onore di apprendere come entrare in connessione con l'Arcangelo Michele in modo protetto e sicuro. Prima del seminario ho fatto... E sto facendo tuttora un'intensa preparazione attraverso un intenso lavoro di protezione, purificazione e liberazione energetica. Anche durante il seminario abbiamo pregato e meditato tantissimo, eseguendo anche il radicamento, che è una fase importantissima quando si vanno ad aprire certe porte e bisogna aprirle in sicurezza e qui è molto importante avere la protezione dell'Arcangelo Michele. Ho avuto modo di connettermi con l'Arcangelo Michele, con le carte, e per me è stata un'esperienza bellissima e mi sono sentita e mi sento tuttora appagata sul fatto che l'Arcangelo Michele ad ogni domanda che ponevo per me stessa o facendo le letture ad altre alle altre persone, le risposte arrivavano in modo chiaro e fluido, tranquillamente, senza interferenze. Le carte mi parlavano e mi parlano tuttora attraverso le immagini, dando indicazioni pratiche sulla via da seguire da seguire, da prendere in una de determinata situazione fornendo consigli questo per il primo giorno di seminario poi il secondo giorno abbiamo imparato la connessione attraverso la scrittura ispirata dove tu vieni ispirato appunto dall'arcangelo Michele prima di ogni di ogni lavoro di ogni scritto di ogni lettura facevamo sempre la protezione la meditazione e mi sono arrivati messaggi molto importanti che mi hanno toccato il cuore usando un linguaggio semplice ma che arriva nel cuore e nel momento che ho letto il messaggio per me canalizzato per me mi sono sentita amata sono sulla strada giusta e mi ha dato un senso di speranza e i messaggi mi arrivavano in modo molto fluido pieni di amore e lo stesso con la connessione diretta i messaggi che per me stessa o che donavo che dovevo dare agli altri arrivavano in modo autentico e sentivo che erano dettati dall'arcangelo dall Michele che provenivano dal cuore ed erano comunque autentici, pieni di verità dove non, non esistevano interferenze egoiche e nessun tipo di energia pesante o densa né energie di paura né rabbia né competizione giudizio ma solo messaggi di amore un'esperienza intensa bellissima e potente nel nome dell'amore e mi ha portato ad una grande consapevolezza e sento di aver fatto un salto di qualità proprio come mi disse Rossella che io quasi lì per lì non ci credevo. Adesso ne ho la conferma. E grazie a questa esperienza che mi sta aiutando a muovermi con più sicurezza e forza e coraggio nel mondo spirituale, dove regna solo l'amore puro. Ora riesco di più a connettermi con l'Arcangelo Michele, sia con le carte e anche senza carte. E sento una grande forza dentro, proprio quella forza tipica proprio di una leone leonessa, di potercela fare anche per aiutare tutte le anime che hanno bisogno di portare uno spiraglio di luce e di amore nelle loro esistenze. ringrazio l'Arcangelo Michele, il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste e tutti gli angeli di vera luce che mi hanno dato questa, questo dono grandissimo e che con amore e con saggezza desidero e so che lo porto al mondo per poter aiutare le persone a vivere, superare nel modo migliore questa fase di, di transizione dalle tenebre alla luce dell'amore. Grazie anche a te Rossella che ci hai permesso tutto questo, grazie a tutti.